Il forno di Cioni, il forno di Cioni, se tu sei buona, fai la pizza, ma buona, vai tanto. C'era Paschera, c'era una pasticceria una meravigliosa. Pasticceria meravigliosa. che si è sviluppato sulla riva opposta dell'Arno rispetto al centro originario di Firenze è detto appunto Oltrarno e già nel 300 risulta inglobato nella cinta muraria che proteggeva la città. Il quartiere è universalmente noto per le numerose botteghe artigiane che lo hanno animato e per essere il cuore popolare di Firenze. A raccontarci l'Oltrarno di un tempo saranno due maestri artigiani nati e cresciuti sulla riva sinistra dell'Arno, dove hanno anche imparato ed iniziato a praticare la loro arte. Uno mio padre, Perluigi Farolfi, pittore, decoratore e restauratore d'arte, formatosi collaborando nelle botteghe di Piccardi e di Ponziani, con un passaggio anche per lo studio del pittore Anigoni. All'inizio degli anni 60 aveva la sua propria bottega in via Maggio, strada dove ha anche abitato. L'altro è il suo vecchio amico Carlo Fantoni, per tutti carlino, da Borgo Tegolaio, lucidatore e restauratore del legno, formatosi da Piumaccio d'Oro in Santo Spirito negli anni 50. Guarda è grave, è guarda prima che la Marisa. Il bardegravi si cantava quando c'era il caso di un trum, su, eh, uh, uh, uh, Ma non, non man è cantato! È la, la grava E capitava oh, i tronza, i ragionieri, i servizi. Eh, I ser eh, i, eh, ser eh, i eh, mugnai, i doratori, però. Un doratore, o quella è una di queste parti. Si scendeva giù, si di eh, sì, tutti sì, i bussalonti l'aereo. Sì. Qui c'erano i contadini che pigliavano, se i ricordi, di Annolo, le apre e i piani eh. lì. E qui c'erano tutti i ciuchi e tutti i ciuchi case. I ciuchi eh, che, che, che mangiavano tutte le piante. Mangiavano. Infatti rifecero le viole e dopo un po' non c'erano più da mangiare, mangiare tutti i sì. I ciuchi dei contadini che venivano da Mantignano, da Ugnano, esatto, venivano da, da quelle parti, le... parti là da Casellina. Buonasera, ciao. ciao! Buongiorno! Come fa? Tutto bene, lei? Dove tu sei? Sì? Io? Sei di piazza Santo Spirito, ah. sei nato qui te? No, nato no. Dove sei? No, dove sono sei quasi sei nato? cresciuto? Dove eh. sei nato? Eh. Sei? Dove sei nato? No, io sono nato in Venezuela. Era eh, la... sentira la... un po' lontanino eh, a, un venire un po piedi. a venire a piano. Ma mm. un po' lontano. A venire a pianizzare. Mm. Save una macchina del caffè, sembrava un monumento. Sì. Forse so tu l'ha visti. Prisa, no, no, eh. anche questa c'è storia, guarda. Eh, ma la macchina, la macchina per fare espresso? C'è la storia anche quella, sì, la sì? stadera. Sì. Mm. Eh. Buono! Ciao! Era questo! Sto facendo modelli per, per i cappelli, il legno, modelli in legno per girarci i cappelli di feltro, che c'era il pialletto tondo. E questo legno il lo facevano, pastrengo. ecco, il pastrengo, sì, e, e quel calibro sempre a misurare, poi lo facevano anche le forme per le scarpe. Eh. Eh, esatto. E qui c'era quella che dava le banche e le aprano. a eh. Io voglio sapere chi c'era lì, farò il film. Cipaiolo. Bravo. Perfetto. <ride> Se sì, Mi ha pigliato un diecino e vado al settino. Capito? Un un decino di marronsecchi oppure un decino di susine acerbe. Esatto, dai mamma ve li a i fagioli, eh. con l'occhio. Grande sì. Santacini. Sì. Lì c'era eh, il macellaro. Il pancini, eh. i grappolini eh. e, e grappolini. E pancino e tornitore. Eccolo qua i pancini. Pancino, pancino e qui c'era il piziagno, lo vediamo che siamo a. tornitore. il tornitore, è grande, eccezionale. Io mi fermavo sempre a guardare. Cioè, qua, sai, il tornitore fa il tondo è abbastanza semplice. Però per lo vale ci avevano aveva le maschere, per no. cui facevano gli ovali tutte le misure, è difficile farlo valli. È molto difficile fare lo valli. <totipotente> Trovate gli ovali e mi mettevano anche... così, su, su. Che sentiva fuori gli ovali. Ci arriva la bottecassetta, la aveva, La era quasi sulla strada. Sì. Sulla strada gli cornici grandi, lei usciva fuori la bottega mi metteva, mi diceva, un occhio. va bene, e lui torniva, va bene, sicché si vedeva questa, questa radice che usciva fuori dalla bottega. e la gente si fermava a vedere la cosa, veramente... Non Case Passi, Fissi, case Passi E faceva la roba eh, anche... Lombarda Veneta. Lombarda Veneta faceva anche il bombato a doge. Tutti i radicati, c'era i radicatori, c'era tutto qui, tutti i ragazzi, all'arrivo. Qui c'era Casepaffe, sì. sì, questi erano tutti i lavoratori e c'era Cencino, c'era lucidatori, radicatori, sì, tutti i sì, ragazzi, qui c'era Cinaccio, il lupinaio, oh, Oh, con il casino faccia... dei lupini i lupini li mettei solo là sì, vero. lì c'era una serie di ragazzi che quello radicava perché facevano i mobili lombardi centinaia di bombati. Poi c'erano i ragazzi che fidavano le cornici. Poi c'era il preparatore. C'era il, pre, il preparatore esatto, che preparava e, via, questo, e mandava a intagliare. Le cornici che il, il, il grezzo. Poi veniva l'intagliatore che prendeva i pezzi, li intagliava, vabbè, poi li riportava e e Si li mettevano a punto, si montavano e poi li si mandavano ai, ai doratori, anzi, li mandavano all'ammannitore e poi li mandavano ai doratori, eh. doratori eh. a oro falso o a oro Il zecchino, oggetto. secondo la qualità dell'oggetto, che ho la richiesta anche se volevo andare. Io guarda, è difficile lo vendi la febbra. Davvero, bravo. Qui, non è se ne andiamo a fare un filo sai ma il popolo sapeva un corno che voleva dire qui. era peora era. Oh, era grassa era grassa diventa di fatto nutriva, nutriva. Ecco, era molto nutriente secondo se fra come il nutrimento nutrimento che gli era meglio il brodo di frippo o la peora? il brodo di frippo se la non lo devi però provi giù, papà giù, bene! Ah, giù! Giù! Se ci metti il viso capo lo farei preferendo! No, no. Io ne ho 150 anni, sto piccolo mio nonno! io? Lavoravo io. qui bene, lavoravo qui. Io lavoravo dai malenotti al Piemaccio d'oro. Io ho il banco di frutta dai 47, il Il Santo Spirito. Siamo Chi? Marcellino io? Forse siamo visti in piazza. Ma no, io... tu stavi? Stavamo via a Abbiamo il sole e ah, no, ma... Perché a non stava? Ma io stavo ai 32, e eri... era Tito accanto a me. Tito, il sì. E io montavo la bestia del carrozzino lui. Io ho fatto... Sì. Ma che sciuo, io? E' eh, che faceva il bianco. Chi? Sì. Che dalla cantava. Ehi! Sì. Perché il bianco, con la vasca da bagno che ne hai gesso? I da mannitori. Da mannitori c'era, sì. In Piazza Tasso, Piazza sì, er sì. Avevano sempre il saldo, sì, sì. avevano un modo da mannire e fare il, il, il, il gesso fumante e fumo che si oh. spianava tutto. Quindi li portavi da roba a mannire. avevano sempre questi, questi pentoli di gesso bollente, li buttavano sopra a e si spianava da sé. Quando era freddo le liscio, le non c'era bisogno neanche di scarpe. E lui ci si era detto che c'era cioè le resi salme sì, sì. che le battevano tutto sotto. Quando erano fianchi vanno venivano di grandissimo sì immagine. E che qui c'era, qui c'era il bastone qui. Bastone. bastone dove, dove ciano, c'erano di sordi c'erano di sordi qui c'erano di sordi in via di leone in via del leone in via Pallotti ma si ha dappertutto Sì! Si. <ride> qui siamo in via di Dragosoro e qui c'era Lucolini Lucolini il, il, fonditore. Fonditore, il fonditore il fonditore Fraselli Lucolini Fraselli Lucolini dove andava lumiere lumiere maniglie paparelli sì, tutto fatto, tutto Tutto sì. quante sì. tutte sì. quante c'era l'Ucolini c'era i Caselli Lucolini. c'era il Caselli Ucolini come i pronunciati c'era sì. loro c'era il Caselli Caselli Ucolini qui come praticamente so, l'esperienza bellissima è stata vedere fondere a terra e a cera persa, Io visto, a cera persa eh, sì, era una cosa fantastica, perché... poi facevano su, sulle staffe con, con la terra esatto, francese, esatto, esatto, era sì. una cosa bellissima perché aveva la buca in terra, faceva sì, sì. il fuoco e eh. ci buttava fondere in metallo, tutto nero, oh, <ride> tutto nero quando eh. il metallo è fa, era cose, fuso, il romaiolo tirava su nelle, nelle staffe, staffe. c'era il buchino, Così si vedono più purtroppo. No? No?